L'opera che vedete qui è un dipinto autografo realizzato con tecnica a olio su tela nel 1916, misura 81 x 116 cm, ed è custodito in una collezione privata a Cleveland negli Stati Uniti. Pittore, scultore e disegnatore, Modigliani fu attivo soprattutto a Parigi, dove realizzò anche quest'opera. Va sottolineato però che nonostante la carriera francese, le radici del suo stile affondano in Italia. In effetti, Amedeo studiò attentamente i maestri del Rinascimento, in particolare Sandro Botticelli. Ma i suoi nudi sdraiati, come quello raffigurato in questo dipinto, continuano la tradizione iniziata da Giorgione e Tiziano, di cui ricordiamo bene le Veneri sdraiate. Nudi come questo, sensuale e prorompente nel suo esplicito erotismo, furono spesso censurati. Pensate che l'unica personale dedicata a Modigliani quando era ancora in vita, alla galleria Berthe Veil -Vale a Parigi nel 1917, venne chiusa dalla polizia. La causa fu proprio l'oscenità delle opere esposte. La donna ritratta era una modella algerina, Almaisa. Ciò siamo riusciti a capirlo confrontando il dipinto con l'Algerina Almaisa seduta, dove l'artista scrisse il nome direttamente sulla tela abitudine che ritroviamo spesso in Modigliani. La donna è morbidamente adagiata su un divano. Il corpo offerto alla vista del pubblico un braccio steso e l'altro piegato a sostenere il volto dalla chioma corvina. La donna indossa solamente una collana. I colori dominanti sono i toni del marrone, terre e ocre che rendono quasi monocroma l'opera. Pittore e scultore ossessivo, Modigliani era un incallito del Vittima della droga e dell'alcol, archetipo del genio maledetto, l'artista anche qui ci trasmette un senso d'erotismo bohemien che ci riporta subito alla frizzante vita parigina di inizio novecento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio.